Inizia questa nostra diretta con la redazione nazionale WISP dedicata a Gianmario Missaglia. Oggi è il primo maggio. Il primo maggio 2002 scompariva il presidente dello Sport per Tutti, così come è stato definito da molti. Presidente nazionale WISP dal 1986 al 1998, pedagogista, giornalista e colui che ha gettato un po' i semi di quello che noi oggi conosciamo, come Sport per Tutti. Insieme a me, Ivano Maiorella, c'è Elena Fiorani e dall'altra parte delle riprese abbiamo Eleonora Serafini che ringraziamo in regia, Francesca Spanò. Grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. Oggi è la festa del lavoro, il primo maggio, quindi buon primo maggio a tutti. Ricordare Missaglia è sicuramente una cosa complessa. Noi cercheremo con questa prima iniziativa di dare un po' il via alle iniziative che la WISP un po' in tutta Italia dedicherà al ricordo eh, riconoscente eh, verso Gianmario Missaglia. E cercheremo oggi di farlo con qualche ospite, eh, alcuni dei quali lo hanno conosciuto e devo dire che tutti hanno accettato con grande piacere, grande entusiasmo e sono già tutti eh, collegati. E allora, Elena Fiorani, abbiamo detto che eh, WISP eh, ha ricordato, sta ricordando Gianmario Missaglia. Sì, in effetti saranno diverse le iniziative che già da questa giornata, ma poi ovviamente per, per un periodo proseguiranno per ricordare la figura di Gian Mario Missaglia. La prima che l'UISP nazionale ha realizzato e sta presentando proprio questo libro, lo sport per tutti non basta dirlo, che è stato realizzato dall'UISP nazionale e raccoglie quattro testi della, del presidente WISP, eh, di cui alcuni uscirono proprio costumi ma che insomma raccolgono un po' tutta la sua... E spieghiamo anche a Fiorani sport. perché siamo qui. Allora, eh, dove, qui, ci, troviamo, dove ci troviamo? Ci troviamo eh, in una strada importante che è via Francesco Carrara perché eh, proprio in questo palazzo che Eleonora sta inquadrando, negli anni 80 Wisp e Arcio avevano la stessa sede, da qui si faceva il discobolo di, di quegli anni, ecco una, una copia, e eh, proprio in quegli anni lì... Gianmario Missaglia diventava tanto segretario nazionale nel 1982, e poi come abbiamo detto, presidente nazionale nel 1986, ma poi vedremo anche eh, altri luoghi. Siamo a Roma, la zona è, è Piazzale Flaminio. Eh, Missaglia è nato a Senago, milanese di nascita, era, eh, amava molto questa, questa città, non solo per ragioni di lavoro, ma anche perché eh, si trova bene. Questo è proprio il luogo vicino a Piazzale Flaminio in Piazza del Popolo in cui Missaglia in quegli anni passava, trascorreva molte delle sue giornate. E Infatti per questo siamo qui diciamo, per ricordare comunque una, un luogo storico anche per la vita del WISP, da fondo, dato che è stata per molti anni la, la sede della, del WISP nazionale. Eh, come dicevamo, e, eventi, iniziative per ricordarlo, oltre al libro che eh, sarà poi in distribuzione, come si potrà consultare, eh, alcune iniziative nazionali dell'UISP eh, approfitteranno diciamo, di questa ricorrenza per celebrare la figura di, di Missaglia e in particolare in alcune tappe di in città e di Giocagini che si svolgeranno in questa giornata, che saranno dedicati dei momenti, dei simboli, delle magliette, ora vedremo durante la nostra diretta eh, racconteremo cosa succede in alcune di queste città e come si è scelto di ricordare la figura di Giamma di Missaia. Eh, iniziamo con i nostri collegamenti, intanto iniziamo ovviamente diciamo, dalla dalla presidenza nazionale WISP, in collegamento con noi, Tiziano Pesce, che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi. Grazie, grazie, Elena. Buongiorno, grazie Ivano, buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno a te. E niente, quindi a te, diciamo, l'onere e l'onore dell'apertura ufficiale di questa diretta di, di oggi, come maggio. Grazie, nuovamente, grazie, Elena. Un saluto, ovviamente, anche a. Francesca e Adeleonora, un caro saluto affettuoso a tutte e a tutti voi, ovviamente per me quello di oggi è un grande onore, un profondo onore. Saluto ovviamente anche tutti i nostri dirigenti, tecnici, volontari che anche in questo giorno di festa sono impegnati in centinaia e centinaia di attività e manifestazioni sportive sull'intero territorio nazionale. Tra l'altro oggi avremo due importanti finestre di collegamento con il territorio, con Castiglione della Pescaia e con Iesi, con due prologhi di vivicità. Questi sono anche i giorni poi di un'altra manifestazione per noi molto cara, GiocaGin, sono le settimane della ripresa, quindi un sentito ringraziamento veramente a tutto il nostro movimento, all'intera rete associativa. E ovviamente un caro augurio di buon primo maggio. Un primo maggio quest'anno per chiedere di porre fine all'aggressione della Russia all'Ucraina dell in corso da oltre due mesi, per gridare al mondo intero no alle guerre. Dopo poi ormai 26 mesi di pandemia non ancora del tutto superata, tra le paure sicuramente determinate dalla guerra, ma anche da una situazione economica e sociale pesante, con l'inflazione che sale e rosicchia il potere di acquisto dei salari, delle pensioni, delle nostre famiglie, un PIL, che frena e i rincari che si scaricano sulle bollette sulla spesa quotidiana delle famiglie, insomma un contesto che conosciamo bene tutti, un contesto che conosciamo bene noi donne e uomini dello sport impegnati tutti i giorni in un ambito appunto quello sportivo e sociale tra volontariato e lavoro che è sicuramente tra i più colpiti in settimane in cui siamo anche in attesa, ecco per contestualizzare anche il nostro primo maggio, del compimento di un lungo cammino legislativo che ci auguriamo possa portare ad un giusto riconoscimento della dignità del lavoro sportivo, alle giuste tutele ma anche ad un giusto accompagnamento di questo percorso. Ma per noi il primo maggio, per noi dell'UISP e non solo, da vent'anni significa... Eh, non soltanto quindi ricordare i diritti, le lotte per i diritti delle, delle lavoratrici e dei lavoratori e rilanciarle appunto in un quadro di attualità ma significa ricordare, significa celebrare quello straordinario uomo che la storia ci ha regalato Gian Mario Missaglia Gian Mario, presidente nazionale come ha anticipato Ivano dal 1986 al 1998 ma Gian Mario è stato tanto altro prematuramente scomparso a soli 55 anni appunto il primo maggio del 2002. Nell'introduzione a quel volume che Elena ha richiamato in apertura e eh, che abbiamo voluto titolare Sport per tutti non basta dirlo in cui abbiamo raccolto quattro eh, libri realizzati da Gian Mario tra il 98 e il 2002, gli ultimi tre postumi, il Baro e il Guastafeste, Green Sport, un altro sport possibile, a Passo Duomo e il terzo e il primo Ivano Maiorella curatore del testo che ringrazio molto ed io abbiamo cercato ecco in una breve introduzione di contribuire a fissare alcuni dei tratti salienti dell'eredità perché di questo si tratta dell'eredità di Gianmario, eh, che appunto è eredità che ci ha lasciato in dote un ponte io direi lo definirei così tra passato presente e futuro ne leggo velocemente alcuni passaggi. Per lui lo sport varcava gli steccati, quelli della politica e della militanza in senso stretto. Era una forma di protagonismo proletario, di pedagogia popolare. Questo suo essere irregolare ed eclettico lo poneva a bordo campo rispetto ad un sistema, quello sportivo, fondato sulla selezione e sul modello piramidale. E poi Gian Mario scriveva, l'alto livello non solo si separa dallo sport possibile, ma con lui si incontra cordialmente e senza formalità, sui playground di streetball e nelle strade di vivicità ma si allontana anche dal dilettantismo storico dalla tradizione sportiva originaria ne stravolge l'identità e i valori la sponda che non trova nel sistema sportivo italiano Gian Mario la cerca in Europa tocca da vicino le tendenze più illuminate dello sport a sua misura diritti, ambiente, solidarietà nel 1990 a Missaglia si fece avanguardia di un movimento interno di autoriforma dell'UISP, che portò a modifiche statutarie importanti al congresso di Perugia del dicembre, dal passaggio da sport popolare a per tutti, al limite dei due mandati per le cariche apicali. Una pietra miliare, insomma, la potremmo definire così, in quelli che sono ormai 74 anni di storia della Wisp. Un modello sicuramente un esempio, soprattutto, a cui continuare a guardare. Un riferimento indimenticato e indimenticabile per la cultura dello sport popolare per tutti, anche però al di fuori del perimetro wispino. Un riferimento nel mondo della comunicazione, sicuramente, nell'associazionismo di cittadinanza attiva, nelle reti sociali larghe del terzo settore, oggi rappresentate del forum, e il principale organismo di un, unitario di rappresentanza del terzo settore italiano, che proprio Gian Mario si impegnò a fondo, lo dobbiamo ricordare, per contribuire a costruire, all'interno del quale l'impegno dell'UISP continua, continua ad essere profondamente presente. E allora questa mattina avremo in questo senso testimonianze davvero importanti di donne e di uomini che con Gian Mario hanno percorso pezzi importanti di strada. Grazie Simonetta, grazie Valerio, grazie Sergio, grazie Licio. Ma nei prossimi mesi ovviamente ascolteremo tante altre voci che ci accompagneranno in un ricordo che mai sarà retorico per aiutarci a rendere sempre più attuali i convincimenti, gli insegnamenti di Gian Mario, in un periodo appunto perdurante di messa a terra di due riforme legislative, quella del sistema sportivo e quella del terzo settore, a cui siamo certi anche Gian Mario insieme a noi guarderebbe con molta molta attenzione, volendo coglierne importanti opportunità a cui la nostra associazione ha guardato con altrettanta attenzione sin dal primo eh, momento. Dopo la presidenza di Gian, Mario, di Gian Mario Missagli, attraverso quelle di Nicola Porro, di Filippo Fossati e di Vincenzo Manco, al cui fianco io ho avuto il privilegio di vivere anche l'esperienza personale della vicepresidenza vicaria in anni in cui l'associazione ha condiviso in maniera molto partecipata, e democratica la necessità di affrontare un'autoriforma interna, dei comitati e delle attività che ha di fatto precorso i tempi poi delle riforme legislative, ecco, tutti insieme io credo che si sia maturato il convincimento che sport per tutti non basti davvero dirlo. Concludo eh, con un grande e affettuoso ringraziamento, un grande e affettuoso saluto a Sara Rossini Missaglia, eh, moglie di Gianmario, al figlio Mauro, che abbiamo oggi il privilegio di avere con noi e che ascolteremo più tardi. Grazie Sara, grazie Mauro per aver condiviso con noi Gianmario e per continuarlo a fare. Un caro saluto a tutte e a tutti. Grazie a te, grazie a te Tiziano. Come eh, si capiva dalle cose che ci hai letto, eh, Gianmario Missaglia è uno che è un pioniere dello sport per tutti, che era sempre alla ricerca di un nuovo centro per la promozione sportiva. Nasceva da qui l'idea di cambiamento, l'idea di sport per tutti come oggi lo conosciamo. Ma c'era anche eh, un punto preciso dal quale partiva questa idea, ed era l'ambiente e introduciamo Simonetta Lombardo, buongiorno giornalista, ambientalista, ha collaborato con Gianmario Missaglia in varie eh, occasioni. Buongiorno Simonetta. Buongiorno. buongiorno a te, buongiorno a voi tutti, grazie per questo invito. Sono, eh, diciamo così, grata e anche molto commossa in realtà eh, di, questa, insomma, di questa, iniziativa. E, appunto a me in qualche modo spetta Stava e spetta il compito di illustrare, si può dire, il pensiero ecologista di Gian Mario. Eh, Mi avete dato un compito difficile, perché è veramente difficile isolare il pensiero di Gian sull'ambiente, sul green sport, eh, dal, da tutto il resto, dalla solidarietà, dalla, eh, dalla, da, da, da, dalla partecipazione alle iniziative... Eh, più importanti per, per la pace, contro la guerra, per l'inclusione, devo dire insomma, è veramente un compito ingrato ma sono contenta di provarci, ecco mettiamo, mettiamola così, mm, perché appunto in un certo senso proprio in questo essere multiforme di, di Gian Mario, in questa sua capacità di collegare un po' il tutto, di intrecciare i vari piani sta anche un po' l'essenza del pensiero ecologista, diciamo. Quindi, ecco, mh, è come dire che eh, la figura di Gian Mario, la sua, eh, il suo contributo culturale e politico, eh, secondo me non solo alla costruzione di, un, di uno sport per tutti, ma anche alla costruzione di una cultura più vasta, eh, ecco, sta proprio in questo, nella sua capacità di essere... Eh, appunto poliedrico per certi, per certi versi insomma eh, il pensiero ecologista di Gianmario si, si collega totalmente alla, alla, alla battaglia contro il doping e contro la costruzione del corpo macchina insomma degli atleti, degli atleti diciamo così di punta quando ho cominciato a buttare giù un paio di appunti per non perdermi, appunto avendo cinque minuti e non due ore per parlare di tutto quello che Gianmario ha pensato eh, e ha fatto da questo punto di vista, mi sono trovata di fronte alla solita eh, magnifica contraddizione eh, del fatto che non si riesce a isolare il, quello che si pensa eh, di, di, di Gianmario Missaglia, di Mix. E appunto, in questa parola mix c'è cioè un, un, un, un po' contenuto quello che dicevo prima, perché appunto la, il continuo intrecciarsi dei piani, no? il mescolare eh, l'alto e il basso, la destra e la sinistra, e, e, e i vari piani. E allora non, non si riesce a isolare quello che si pensa su di lui da quello che si è un po' vissuto, dalla propria esperienza personale che si è fatta con Gian Mario, perché sono due piani strettamente interconnessi. E mi sono appunto andata a riguardare il bellissimo numero di Stile Libero che, appunto che, del mensile che la WISP ha editato nel 2012 in coincidenza con il decennale della morte di Gian Mario. E mi ha colpito, mh, insomma, nella, nella, scorrendolo, quanto tutte le testimonianze appunto fossero informali, partissero proprio dalla persona che Gian Mario era e che, ancora, eh, e che ancora ci manca. Mh, ognuno di noi, eh, già, già appunto dieci anni fa, aveva, aveva avuto il bisogno di raccontare un po' come l'ha conosciuto, come fosse stato eh, irretito, affascinato dall'ampiezza, e dalla polietricità del... Del suo sguardo e anche del, del, del suo sorriso: il sorriso del gatto del Cheshire, eh, come, come è stato più volte ricordato. E, e quindi. Eh, non, non riesco a sottrarmi anch'io a que tutto questo, nel senso che ho conosciuto Gian Mario, mh, in un congresso di Slow Food eh, a Perugia all'inizio degli, degli anni 90, all'epoca ero caporedattrice nel, nel mensile di ambiente del, del manifesto che si chiamava Arancia Blu e devo dire che l'intervento di Gian Mario mi, mi, ha, mi fulminò, cioè non, mi una, non conoscevo la per la verità, conoscevo l'ISP soltanto in maniera molto... Eh, dire insomma superficiale insomma e tutto mi sarei aspettata dal presidente del UISP a meno che un intervento sulla lentezza e, e la lentezza è effettivamente uno dei capisaldi del pensiero ambientalista, lo è perché, ehm, perché l'inquinamento è una questione di tempi per dirne una, no? cioè eh, produrre più o meno carbonio in un, tempo, in, un, in un lasso stretto di tempo è molto diverso che dal produrlo in un uh, lungo periodo, insomma l'inquinamento è sempre una questione anche di eh, violenza di impatto eh, e quindi di tempi sul, eh, sul, um, sull'ambiente, sull insomma sulla natura. E inoltre la lentezza è uno dei capisalti di quello che all'epoca chiamavamo ecologia della mente, che tuttora dovremmo continuare a chiamare così se ancora ne discutessimo e, e purtroppo sono poche le eh, occasioni per farlo. E in quel caso sono stata io appunto te, ad avvicinarlo per di un progetto folle che era... Una corsa, diciamo così, una riscoperta all'incontrario dell'America, nel senso che sarebbero dovuti sbarcare alcune decine di Siul La Siu Lakota in a Genova per scoprire l'Italia, insomma, per riscoprire l'Europa, insomma, partendo da Genova, nel, appunto, nel cinquecentenario della scoperta dell'America. Ero abbastanza convinta che mi avrebbe liquidato come appunto qualche vaga promessa come si fa in questi casi, sì interessante, ma vedremo eccetera, ma non lo conoscevo perché un'idea così folle non poteva che entusiasmarlo insomma e quindi continuammo a organizzare questa, questa folle avventura che sarebbe stata bellissima ma poi per tutt'altro genere di motivi sicuramente non per Missaglia e per LUIS. fu eh, insomma eh, fu destinata a non a non, a non avere una diciamo così una ricaduta reale e il progetto diciamo mh, tutto questo appunto non è andato in porto ma ha cementato quello che mi considero per me un'amicizia personale e anche eh, culturale politica e una collaborazione che è durata purtroppo diciamo solo poco più di un decennio, insomma, e quindi, eh, insomma, è qualcosa cui veramente ho ottenuto. Eh, però, appunto, per ritornare al tema che, eh, che mi è stato dato, io credo che ci siano vari piani del pensiero verde di, di Missaglia. Eh, uno più immediatamente concreto è quello che... Il green sport è la considerazione del come e del dove mh, si svolgono i grandi eventi sportivi, della loro compatibilità ambientale. Adesso sembra scontato, ma quando, si, quando a, a dire queste cose, eh, insomma, era, credo che Gian Mario sia stato in Italia uno, sicuramente uno, delle, uno dei primi, se non il primo in assoluto, insomma, e, mh, con delle intuizioni anche lì geniali, Uh, perché um, diciamo appunto questo è il, il, il primo piano del, del Green Sport, eh, però l'intuizione geniale è che il campo di gara, eh, come, come ricordato nel, nel Baro e eh, il Guastafeste, eh, il, il campo di gara è vivo, cioè il campo di gara è l'intero pianeta, la natura è un attore protagonista di tutto lo sport, sia di quello all'aria aperta, negli spazi naturali, che quello che si svolge invece nelle aree costruite, in sostanza. Volenti o nolenti, gli impianti eh, si chiamano eh, così, impianti sportivi, esattamente come gli impianti industriali, ma, ma non possono prescindere da quello che succede dal punto di vista naturale e dall'impatto che hanno sull'ambiente, il momento in cui si eh, costruiscono e si utilizzano ehm, sempre nel Baro nel Guastafeste, bar Gian Mario scrive una cosa importantissima eh, che il primo impatto da ridurre il primo impatto, diciamo così, dello sport è quello sulla vita e, eh, e io credo che intendesse in primo luogo sulla vita degli esseri umani naturalmente ma anche sulla vita di, di tutti quanti di tutti i, i, i viventi. Perché um, è il vero, che secondo me il vero focus, il vero cuore del pensiero ambientalista e pensiero ecologista di Gian Mario è che il corpo è il primo ambiente. Uh, appunto, uh, e, e questo è un pensiero che discende appunto da, da, da quello dell'ecologismo più avanzato, ma in un certo senso è molto diciamo così è molto collegato anche al pensiero del, del femminismo del mettere la persona al, al centro con tutte le sue in tutti i suoi aspetti con, con le sue forze, con le sue debolezze, con la sua passività e con le sue eh, con le sue mh, e con i suoi desideri. E, e appunto il centro è un pop, un, proprio il focus è il centro del, di quella che forse non dovremmo solo più chiamare il pensiero di, di missaglia ma di, um, forse lo dovremmo definire come il missaglismo in sostanza un un, un pensiero come ambi ambientalismo esatto, staremo qui a sentirti tantissimo ma avremo occasioni per ma, approfondire ma il pensiero il pensiero di Gian Mario, e, e, e quindi ecco, ecco per chiudere eh, Simonetta che così ci colleghiamo poi con gli altri ospiti e con un eh, set mobile di in città a Castiglione, quindi prego gli amici di rimanere collegati. Sì, ho, diciamo, ho sostanzialmente, ho so, sostanzialmente concluso, veramente eh, io credo che questo missaglismo eh, ci serva molto anche adesso, anzi ci serva adesso più che mai perché eh, già vent'anni, anche solo vent'anni fa, i, i corpi eh, diciamo così erano un luogo dove si conduceva una battaglia, come dire, appunto sul, sul doping, eh, sul, sul, sul, sull'essere belli a ogni costo e così via, eh, che è una battaglia che mh, ora come ora è ancora più violenta, e quindi eh, questo corpo da forzare mh, è, è un corpo che soffre, insomma, mentre invece ci serve, ci serve riconoscere, rispettare. Uh, il, il corpo e la sua capacità di interagire di relazione col, col resto del, del, del, del pianeta, insomma all'interno di questo grande corpo che è il pianeta. Quindi mh, quello che veramente penso è questo, che eh, al di là del grande, del grande dispiacere, del grande dolore che abbiamo provato tutti quando... Missaglia è andato via vent'anni uh, fa, uh, posso dire che ma Gianmario manca, mh, credo non solo a me e a tutti quelli che sono in questa, in questa nostra, diciamo così, uh, ricordo, um, che non è solo un ricordo, ma anche un, un andare avanti uh, di Missaglia, ma credo che manchi a, anche al paese. Molte cose sarebbero andate diversamente, io credo, in certi momenti l'ho pensato, se ci fosse Gianmario le cose sarebbero andate diversamente e con questo penso di aver concluso a questa diciamo così confusa ma <ride> un tentativo di raccontare delle cose molto molto più grandi e molto più lunghe da, da narrare e e vi ringrazio. Ci, torneremo, ci torneremo grazie grazie a te Simonetta Lombardo eh, nel libro che l'UISP ha editato con eh, l'autorizzazione eh, della famiglia tutto quello che è stato fatto anche questa diretta è organizzato insieme alla famiglia di Missaglia che poi ascolteremo Sara e Mauro e abbiamo riprodotto integralmente i testi di Gian Mario e in questa edizione che ha prodotto la UISP nazionale fuori commercio troverete tutti i nomi delle persone che Gian Mario ogni volta che faceva un libro ringraziava ecco quello di Simonetta Lombardo c'è sempre grazie Simonetta a presto risentirci e Elena Fiorani non ti lascio sola perché al mio posto a questo punto chiamo in diretta che ci ha già raggiunto Valerio Piccioni che interverrà tra un attimo, ma sappiamo che tu hai eh, altri ospiti. Io mi sposto in un luogo qui vicino, ma è importante anche per raccontare. Missaglia a tra qualche minuto. A te, Valerio. Grazie, Vano. Ringraziamo Valerio Piccioni che ora si collega insieme a me. Nel frattempo, mentre Vano eh, trova la sua nuova postazione, noi ci sistemiamo. Eh, cominciamo i collegamenti anche diciamo dal campo dove si stanno svolgendo le iniziative in Wisp Valerio, che si puoi anche tu cominciare a sentire che aria di sul territorio, dovrebbe essere collegato con noi il presidente del Wisp Grosseto, Sergio Peruccini, dove eh, sì. diciamo del, dal campo che sta svolgendo a Castiglione della Pescaia. Buongiorno Sergio. Ciao va bene, buongiorno a tutti quanti, un saluto da Castiglione della Pescaia. Si è svolto ah, no. Adesso Bici in Città, un appuntamento organizzato insieme all'amministrazione comunale e ovviamente la WISP. è un appuntamento che da 12 anni stiamo facendo, 12 più di 10 anni insomma. Allora ehm, ovviamente ehm, questo qui eh, Castiglioni eh, ci riporta a Missaglia in quanto essendo Bici in Città una manifestazione che si svolge in un comune Green come Castiglione della Pescaia e quanto riguarda l'amore che aveva lui per la bicicletta. Lui è stato quello che con i suoi tre mandati da presidente nazionale dall'86 al 98 ha dato una svolta al, a quello che era prima la WISP come sport popolare e l'ha trasformato in sport per tutti. Mi sa, che lo ricordiamo in questa manifestazione eh, a Castiglioni come grande amante della bicicletta, non ho avuto purtroppo il piacere di conoscerlo come, come presidente perché sono entrato dopo, ma nella mia missione come dirigente Wisp ho potuto capire l'importanza e apprezzare tutto il lavoro che ha fatto in merito a questa trasformazione. Sport per tutti, eh, senza distinzione di sesso, di classe sociale, sport finalizzato al benessere, sport che eh, ci ha insegnato e che eh, come dirigenti ci sta dando, ci, ci cerchiamo di mettere in pratica a tutti i livelli, sia a livello territoriale che a livello nazionale e eh, regionali. Eh, volevo fare, fare un saluto anche al sindaco di Castiglioni. Eh, la dottoressa Elena Nappi che ehm, diciamo eh, si stanno svolgendo in questo periodo anche le giornate europee dello sport e eh, dando ma tanto risalto al discorso delle della bicicletta Elena allora Grazie intanto a tutti, buongiorno da Castiglione della Pescaia. Volevo ringraziare la Wisp perché Bici in città è un evento che è ricorrente sul nostro territorio e di grande rilevanza. Castiglione della Pescaia dal 2014 è comune europeo dello sport e fa 100 manifestazioni sportive nel periodo preestivo in modo da dare valorizzazione al proprio territorio, soprattutto alla parte della mobilità sostenibile, dell'auto, della senteristica e soprattutto dello sport all'aperto. La pandemia ci ha insegnato che lo sport all'aperto fa la differenza, il nostro territorio è un territorio che si presta 365 giorni all'anno ad essere vissuto, in particolare con la bici, e noi siamo molto orgogliosi di poter ospitare ogni anno bici in città. Tra parentesi la nostra comunità, la nostra comunità d'ambito con gli otto comuni del nord, quindi con Follonica, Massa Marittima, Gavorrano, Monte Rotondo Marittimo, Montieri, Scarlino e Massa Marittima e Roccastrada, eh, sono i comuni che fanno parte della Comunità Europea dello Sport 2023, quindi abbiamo... Eh, siamo orgogliosi di avere eh, questo nuovo vessillo che il prossimo anno farà parte di tutto il nostro territorio e in particolar modo che spingerà gli sport all'aperto. Grazie Sergio. Grazie, eh, diamo un appuntamento al prossimo anno, magari eh, visto che eh, sarà il ventunesimo anno eh, dopo la scomparsa di eh, Gianmario Missaglia, eh, diamo un appuntamento e sicuramente non mancherà di ricordarlo anche in quell'occasione. Grazie Ivano, grazie a tutti i collegati. Arrivederci, grazie. Grazie a voi, grazie Sergio, grazie alla sindaca che è venuta a intervenire per ricordarci appunto il valore dell'attività dell in ambiente nella, sul vostro territorio. E quindi passiamo di nuovo dalla, dalle manifestazioni, dall'iniziativa Wispo, torniamo qui in collegamento da Roma, uh, rivediamo Valeria Piccioni che si è unito a noi, grazie di essere qui Grazie a voi. e Valerio il tuo ricordo di Gianmario tu hai vissuto delle belle esperienze, delle belle avventure insieme a lui insieme a lui. Sì diciamo che è un ricordo che viaggia su due corsie un po' differenti. Una è il pensiero di Gianmario pensiero che in realtà si scopriva giorno dopo giorno e che ci metteva un po' per entrare dentro i ragionamenti e la cultura dello sport. Gian Mario ci ha insegnato, oggi sembra una cosa banale normale, il significato plurale di questa parola sport. Prima sport era un recinto di cose molto definite che non sopportava in realtà qualsiasi dilatazione, qualsiasi allargamento, era una lista rigidissima di discipline e Gian Mario sostanzialmente la, la trasformò come significato di questa parola, nel senso che l'arricchì, l'ampliò e cominciò a, a rompere alcuni confini che ne, ne contenevano diciamo la forza di rompente e quindi significava ambiente, significava eh, sport fai da te, significava movimento, significava stile di vita, significava soprattutto qualità eh, delle città, del vivere nelle città, tutto questo oggi sembra metabolizzato, sembra normale una discussione su questo, ma in realtà allora non era così e forse non lo è neanche tanto neanche oggi. E quindi lui ci ha per esempio sottolineato sempre l'importanza di quella marea di italiani e di persone che fanno sport quasi senza saperlo, che hanno un'inconsapevolezza nel frequentare un parco, nel camminare, nel cercare un'attività e un modo di essere e di vivere lo sport assolutamente nuovo. Eh, come sapete in Italia prima della pandemia c'erano 20 milioni e 900 mila italiani che facevano sport in maniera continuativa o saltuaria, ma di questi buoni 7-8 milioni senza nessuna tessera. E a questo tipo di territorio Missaia continuamente faceva riferimento. Ma il suo non era però un esercizio intellettuale fine a se stesso, perché in realtà Missaia sapeva sporcarsi in battaglie difficili, in situazioni di frontiera. E con lui ho vissuto la fantastica esperienza di Buon Natale Sarajevo, iniziativa della Gazzetta dello Sport che dobbiamo al nostro grande direttore Candido Cannavocchio, proprio con Missaia, proprio con l'UISP realizzò questa campagna di aiuti quando la guerra stava finendo ma non era ancora finita e c'era uno spasmodico bisogno di speranza in quella città e noi non andammo a portare soltanto gli aiuti ma sostanzialmente andammo a portare delle persone, andammo a portare un ascolto e di a Mario mi ricordo proprio l'orgoglio di questo ascolto. Eh, eravamo in una comitiva in una rappresentativa in cui naturalmente c'era un senso un po' di eh, incertezza vorrei quasi dire anche di paura perché frequentavamo dei luoghi ovviamente non sicuri ma lui aveva questo grandissimo desiderio di farsi raccontare le cose, di andare fino in fondo di scavare e a volte rimanevamo in queste riunioni più del dovuto perché lui aveva sempre la domanda in più eh, noi magari eravamo presi da una certa concretezza dal dover portare eh, una cosa sul traguardo alla partenza di questo Vivi Città che si organizzava per la prima volta che riportava lo sport internazionale a Sarajevo bisogna ricordare che Vivi Città è arrivato prima del meeting di Sarajevo della IAF del settembre 1996 e avevamo provato già una volta e poi l'aereo eh, era stato un po' diciamo come dire, intimidito e minacciato da alcuni segnali che c'erano stati ed eravamo stati costretti a tornare indietro. Però non avevamo mollato e quindi a Sarajevo poi fu un momento veramente di grandissima dolcezza. Io ricordo proprio davanti al fuoco della pace uno dei simboli di Sarajevo, ricordo questa giornata di aprile molto rigida, ricordo un principio di neve, ma ricordo anche proprio il sorriso di Gianmario, la soddisfazione di aver portato, appunto, questa speranza, questa idea, che poi è stato bello perché Vivi Città ha continuato la sua strada e la sua vita a Sarajevo, diciamo. Quindi Questi contatti sono stati una, una grande semina, e oggi, nella geografia di Vivicittà e anche dei rapporti con l'ISP, la Bosnia-Erzegovina è sempre presente, anche questo. È un motivo di soddisfazione a volte. Nei posti ci vai una volta, una tanto, un po' te li scordi, poi diventa difficile ripetersi. Invece eh, c'è stata questa, questa continuità, e quindi anche questo è il segno di, di Gian Mario questa grandissima volontà, diciamo, di, di condivisione, di scoperta, di, di speranza, di scavo. Ecco, io ricordo soprattutto questo: non c'era mai un elemento di sconforto, di pigrizia, c'era sempre questo desiderio di, di scoprire che in effetti è fondamentale per un dirigente sportivo e non solo per un dirigente sportivo. Si univa diciamo, la potenza del ragionamento e della profondità con questa grande passione che lui aveva per tutto ciò che si muoveva in una comunità a Milano, a Roma, come sarà ieri. Grazie, grazie Valerio, una bella ricostruzione sia appunto di iniziative, sport insieme sul campo, ma anche del pensiero di, di Gianmario, molto interessante. Eh, vediamo se nel frattempo Ivano ha, ha trovato la nuova posizione ecco, da alcuni colleghi. Allora, grazie, grazie Elena, spero mi sentiate. Mi sono spostato sì, sì. di un centinaio di metri da... Eh, via Carrara, ricordiamo, dove ancora Elena e Valerio Piccioni, la sede eh, della WISP negli anni dell'unificazione con l'Arci, cioè gli anni 70, la sede del WISP a Roma. Siamo nel quartiere Flaminio, mi sono spostato di, qualche, di un centinaio di metri perché in questo momento sono in Piazza del Popolo. E voi direte perché Piazza del Popolo? Valerio Piccioni parlava di vivi città, abbiamo parlato di eh, missaglia attraverso la bicicletta, attraverso il collegamento con bici in città la manifestazione simbolo, eh, Vivi città passava proprio di qua a Roma e nel 1984, questo è il Deblean originale di quell'anno, eh, Vivi città partiva in 20 città diverse e, e a Roma toccava proprio questo percorso, partiva da Via dei Fori Imperiali e arrivava qui a Piazza del Popolo, ma c'è anche un altro motivo perché... In quegli anni eh, la sede del GR1 era, eh, lo vedete alle, la vedete alle mie spalle, in via del Babuino, prima poi di trasferirsi a Saxa Rubra. E sappiamo quanto era importante il collegamento di Vivi con Radio 1 RAI, perché dal 1984 il via veniva dato proprio, eh, è dato anche tuttora da Radio 1 RAI. Quindi ecco, eh, in questo modo abbiamo voluto un po' rievocare anche attraverso i luoghi. Eh, co così questa presenza dello sport per tutti così geniale che Missaglia eh, contribuì a eh, costruire e a fondare ma eh, ci dicono dalla regia che sono già pronti i eh, prossimi collegamenti e quindi abbiamo collegato già eh, Sergio Giuntini e abbiamo collegata la famiglia di Missaglia con Mauro, con Mauro Missaglia ringrazio ovviamente entrambi ecco Sergio Giuntini allora Sergio buongiorno. intanto buongiorno Buongiorno. Sergio è collegato da Milano, la città di Giammario Missaglia. Sergio Giuntini è uno storico dello sport, ma eh, sappiamo che eh, anche Missaglia era un appassionato di storia, oltre che essere appassionato di sport. Tanto che si firmava lo, il suo pseudonimo, era Paolo Diacono. Paolo Diacono era uno storiografo, un, uno scrittore eh, longobardo eh, che è vissuto nel, eh, nell'Itavo secolo d.C. E questa storia che così permeava un po' tutte le cose che scriveva e che pensava Giammario Missaglia lo ha sempre accompagnato. Ma, eh, Sergio Giuntini, eh, qual è il lascito, ecco in pochissimi minuti, eh, di Giammario Missaglia nella storia dello sport italiano? Allora, eh, Giammario ha, ha sfidato la storia dell'UISP nel senso che ha trasformato una grande organizzazione di massa, qual era l'UISP, popolare, ancorata ai valori della sinistra, in una grande organizzazione di massa che ha saputo intercettare i nuovi bisogni dello sport e della società italiana dopo, diciamo, la fine del secolo breve. La storia dell'UISP è una storia nobile e gloriosa, ma profondamente, diciamo, collaterale ai grandi partiti della sinistra questo contenitore dopo l'89 non era più in grado di rappresentare invece le trasformazioni antropologiche che avvenivano intorno a noi bisognava quindi ampliare le or gli orizzonti dell'UISP e bisognava soprattutto come dire, convincere anche i militanti i quadri dell'UISP di questa scelta che non fu così semplice come può apparire il passaggio da popolare a per tutti comportò un intenso dibattito all'interno del corpo sociale dell'uisp e per certi versi sembrò agli inizi quasi un voler tradire il proprio passato ma se noi rileggiamo la storia dell'uisp attraverso i suoi congressi quelli che hanno naturalmente interessato i tre mandati di presidenza di Gianmario, vediamo come questo processo di trasformazione ha, come dire, comportato veramente un salto di qualità della nostra organizzazione. Quando Gianmario diventa presidente dell'UIS nel 1986, la parola d'ordine del congresso è per un programma di riforme dello sport italiano. Queste parole d'ordine sono ancora parole, diciamo, che stanno all'interno del secolo breve. Si crede ancora nella possibilità di riformare politicamente lo sport italiano, un'impresa a mio avviso assolutamente inattuabile. Ed è questo il motivo, credo, che abbia fatto sì che il secondo congresso con Gianmario alla guida dell'UISP presenti delle parole d'ordine che sono veramente per quei tempi rivoluzionari, rivoluzionarie. Il diritto allo sport e i diritti nello sport. Questa è già una, come dire, innovazione, una modernità che fa capire quanto il pensiero di Giammario fosse sempre una fuga in avanti. E il terzo congresso, commissaria presidente, amplia ancora di più il quadro del Luis, perché si dibatte di diritti, ambiente, solidarietà nello sport. Ecco, questo è il culmine dell'evoluzione del pensiero di Gianmario che era partito dall'idea che fosse ancora possibile riformare lo sport italiano e arriva invece a comprendere che bisogna uscire da queste categorie, che bisogna, come dire, affrancarsi dalle ideologie del novecento e aprirsi a una modernità che richiedeva appunto una capacità di visione e una capacità anche di prevedere il futuro che sono che solo un intellettuale come lui prestato allo sport aveva grazie grazie sergio giuntini e anche con te avremo modo di approfondire di nuovo questo, eh, questo profilo e questo taglio di Gianmario Missaglia che lo legava alla storia in generale ma soprattutto alla storia dello sport. Grazie e buon lavoro a Sergio Giuntini. Grazie e a e voi. nel frattempo ci, ha, ci hanno raggiunto qui a Piazza del Popolo. Ricordiamo, siamo qui perché questo è un luogo importante di Roma, ma è importante anche nella storia diciamo di vivicità. Quindi in qualche modo della storia dell'UISP. Perché eh, è il luogo dove, eh, per quanto riguarda vivicità a Roma era uno dei luoghi storici che nelle primissime edizioni ancora abbiamo negli occhi lo sciamare di eh, migliaia e migliaia di persone che a Roma, ma un po' in tutta Italia, abbiamo visto quest'anno Vivicità si è un po' rimessa in moto e, e quindi eh, abbiamo deciso ecco, anche noi di eh, realizzare questa diretta sicuramente più laboriosa. Ringrazio ancora Elena Fiorani, eh, Francesca Spanò e Leonora Serafini e tutti quanti ci hanno aiutato in questi giorni Ricordiamo tutti gli amici e i colleghi della sede nazionale Wisp di Largo Franchellucci e, e, e quindi l'abbiamo voluto ricordare proprio con questa diretta in qualche modo un po' nomade da varie e città. A questo punto eh, dovremmo collegarci con la eh, famiglia di Gianmario Missaglia con Mauro Missaglia, chiedo a Eleonora ecco, ecco, ecco Mauro. Mauro buongiorno, sappiamo che hai fatto davvero i salti mortali per. Eh, tra imprevisti familiari e altri problemi per essere qui con noi Mauro buongiorno buongiorno eh, a te il microfono ma io sto bene stiamo qui all'aperto non so se ci hai seguito fino a questo momento stiamo cercando di ricostruire anche visivamente alcuni luoghi romani eh, frequentati da Missaglia e invece per quanto riguarda i luoghi milanesi ecco dici te qualcosa Mauro i luoghi milanesi ehm... Io ricordo meglio l'Oltrepo, detto tra noi, ricordo meglio le gite in Oltrepo e ricordo meglio le gite alla ricerca dell'ultimo castello piuttosto che dell'ultimo sito storico archeologico. Eh, C'era una, una delle, ultime, delle ultime cose che papà cercava, erano le meravigliose teste a forma di luna dei, dei, delle, delle popolazioni primitive eh, stabilite nella Lunigiana, nella... nella, nella nelle ultime propaggini della Liguria. Ma francamente, invece di annoiarvi con i miei personali ricordi, preferirei farvi i complimenti eh, per, per tutto quello che state facendo adesso e preferirei eh, beh, insomma, eh, esprimere la mia, la mia gioia nel sentire parole come giocagin, come vivicità, come bici in città, vedere che sono ancora attuali, vedere che sono ancora... In opera, vedere che si corrono ancora è una cosa stupenda. Io sono contento, papà sarebbe contento, ovviamente. Mauro, queste parole che ci dici eh, le stai dicendo in questo momento a un popolo davvero grande, sempre riconoscente all'opera di Giammario, ma devo dire sarebbe eh, per come l'ho conosciuto io. Collaborando con lui soprattutto nella parte editoriale comunicazione sin dai primi anni 80 sarebbe contento di quello che hai scritto nella prefazione di questo libro del quale abbiamo parlato, che lui si dedica a Gianmario Missaglia. No, Mauro spero di sì, Il papà aveva l'abitudine di beccarmi, per di cogliermi in castagna su qualunque cosa, però il dato è che. Eh... Contemporaneamente papà diceva sempre due cose. Uno, conta che lo fai. Due, un altro mondo è possibile. Era come fosse una sorta di motto di famiglia ormai. Un altro mondo è possibile, un'altra maniera è possibile. Papà aveva le idee chiare e quindi cercava sempre il modo per trasformare quelle idee in realtà. E a me sembra... A me sembra che qui trasformare le idee in realtà sia comunque un'attività che si fa parecchio, quindi io sono contento. Certo, certo. Mi staglia due e faccio i complimenti. <ride> Mauro, per chiudere questo collegamento davvero molto, molto gradito. E tu, nella prefazione al libro, scrivi: Ciao, Sara, buongiorno. Un saluto, ciao, Sara. Sì, ciao a tutti, grazie, grazie perché. Eh, sentite Gianmario sempre molto vicino, anche noi lo sentiamo sempre molto vicino. Ciao, grazie a tutti. Grazie Sara, grazie Sara, Sara Missara Rossin e Missaglia. C'è stata vicino nella costruzione di questa diretta e del libro del quale stiamo parlando. Per chiudere Mauro, tu nella tua prefazione nella quale io ho riletto lo stile di papà, molto sintetico secco ma, eh, ma profondo, ecco, prima ne parlavamo con Simonetta Lombardo, eh, ma questo libro è più tuo o è più nostro? C'è differenza? <ride> non c'è differenza. <ride> Mauro, grazie, grazie davvero e, e buon lavoro. Alle prossime iniziative allora. Ci vedremo, ciao. Buon tutt'o. Allora, nel frattempo, eh, vedo eh, Elena Fiorani e Eleonora e eh, Serafini che stanno predisponendo la postazione, però direi, eh, Francesca Spanò, di andare avanti con i nostri ospiti. E in scaletta, cerchiamo di raggiungere la scaletta, abbiamo Giovanni Punzi. Giovanni Punzi è collegato. Giovanni, buongiorno. Sì, sì, ciao, buongiorno. Anche sud, eh... il sud d'Italia risponde a questa chiamata per ricordare Gianmario Missaglia. Giovanni Punzi è il responsabile nazionale SDA ciclismo Wisp, in questo momento impegnato in una iniziativa ed è, è a lui spetta diciamo, questo testimone di portare avanti l'idea di bici, di bicicletta, così come ce l'aveva già in mente Missaglia negli anni 70 e 80, nel futuro, trasferirla nel futuro dell'UISP. A, a te Giovanni. L'attività fisica, libera e creativa, fuori, fuori dagli schemi, in una giornata di feste, e allegria, come, come le nostre, le nostre gare, i nostri eventi, le, le nostre manifestazioni. Io ho anche girato un link a, alla regia se magari uh, vuole, vuole condividerlo e far vedere appunto, dove ci troviamo. Oggi tra l'altro sono anche accompagnato dal presidente della Wisp Territoriale di Potenza, visto che siamo in territorio Basilicata. E appunto è una giornata così come ricordare uh, una, un presidente uh, WISP che uh, non, non ho avuto il piacere di, e l'opportunità di, di, di conoscerlo, ma posso ricordare e so il bene che ha fatto all'interno uh, l'innovazione che, che ha portato WISP uh, per rendere appunto lo sport uh, popolare per tutti e, e con questa ideologia che siamo proiettati appunto, anche noi seguiamo la linea e siamo uh, nella direzione appunto di, di, di questo uh, futuro di, di, di sport uh, nuovo e di, di innovazione di innovazione anche legata a, a una libertà uh, di, di di, di, di momenti di allegria e di nello stare insieme eh, ecco Giovanni vediamo delle immagini nella terza sì. finestra che ci propone Francesca Spano di che cosa si tratta? Bici protagonista sempre allora noi oggi siamo uh, a Pionetto in Vulture uh, sulla, vicino a due passi dai laghi di Monticchio e stiamo per seguire in questo momento gli arrivi del percorso Medio fondo. Oggi facciamo una gara Wisp di uh, mountain bike disciplina uh, su due percorsi, medio fondo e marathon. Abbiamo dei dislivelli importanti: qui siamo a 1500 metri, eh, abbiamo 180 partenti eh, provenienti davvero da, da un, bellissime regioni attorno a noi, tra Calabria, Campania, uh, Puglia e la Basilica da stesso, quindi uh, abbiamo abbracciato davvero uh, molti appassionati che oggi in macchina, hanno fatto uh, questa scelta. Grazie, grazie Giovanni davvero per questo collegamento che, devo dire, è un collegamento che rispecchia anche un po' lo spirito che stiamo cercando di raccontare quello dello sport sociale per tutti, lo sport all'aria aperta, lo sport alla tua velocità e la bicicletta è sicuramente un feticcio, un simbolo da questo punto di vista. Ciao Giovanni, ciao, saluto, agli amici, saluto ciao. agli amici della Basilicata che ci ospitano, ciao Wisp e Basilicata. Ciao. Se eh, abbiamo in collegamento i prossimi due ospiti, ovvero eh, il collegamento con Iesi, Bici in Città e con Licio Palazzini, prego la regia di metterceli in onda ecco Licio Palazzini e buongiorno buongiorno Licio buongiorno non ti sentiamo non ti sentiamo Licio attiva l'audio probabilmente buongiorno buongiorno ecco, Ivano ecco. e buongiorno amici dell'UISP intanto allora. questo momento è un altro regalo di mix è un altro <ride> allora. regalo di mix anche, anche con l'imprevisto di qualche attimo fa, ci scusiamo ancora se l'audio non era perfetto, ma stiamo cercando di raccontare Missaglia anche attraverso questa diretta Nomadi, chiamiamola un po' così. Licio Palazzini, perché abbiamo chiesto di collegarti con noi? Perché eh, tu rappresenti un tratto importante che ci può raccontare Missaglia, un tratto di vita, un tratto di storia, l'impegno per la pace. Quante marce Perugia Assisi avete fatto insieme? L'amicizia con Tom Benettollo e l'impegno per l'obiezione di coscienza, un tempo si chiamava così, poi servizio civile. A te Licio Palazzini, presidente di Arci Servizio Civile Nazionale. Grazie, grazie Ivano, rinnovo davvero il saluto e mi fa piacere questa opportunità che lui mi sta dando. Queste cose che ho ascoltato sono un altro regalo di Gian Mario a tutti noi e vorrei anche dire che ci sono due motivi in particolare che vorrei sottolineare. Il primo è questo. Eh, Gian Mario aveva letto Thoreau, uno dei teorici della centralità della persona in rapporto alla natura, in rapporto agli altri, e credo che da questo punto di vista per me cattolico che proviene dall'esperienza delle ACLI e quindi dal personalismo cattolico fosse un momento continuo di confronto e di arricchimento con con Gian Mario come citavi ci sono state le marce per Assisi, c'è stato l'impegno nei Balcani c'è stato anche tutta la stagione del movimento della pace e delle difficoltà che il movimento della pace ha avuto anche all'interno della tradizione del secolo breve che ha citato prima Giuntini. Queste sono state tutte sfide che credo eh, Gian Mario ci abbia messo in condizione di poter affrontare con quella multiformità di approcci che, esperienza mia personale di tante volte con lui, magari parlavamo della sfida più organizzativa possibile e lui ti citava un quadro, ti citava un noir, ti citava un fumetto per spiegare i motivi culturali del perché lui pensava che quella fosse la soluzione da perseguire. E questo lo dico anche in relazione alle esperienze che hai citato l'obiezione di coscienza. Quando l'Arci allora diventò ente di servizio civile, tutta la cultura di gran parte dei nostri quadri era quella della sinistra storica, con la quale parlare di obiezione di coscienza alle forze armate non era proprio agevole con la quale parlare di modalità non violente di risoluzione dei conflitti non era agevole. Ecco, Gian Mario capì che da lì passava una coerenza con la sua concezione dei diritti, dei diritti e della centralità della persona. Concludo con due altri riferimenti. Lo sport è un luogo in cui la dinamica pace-guerra è quotidiana. Lo è a livello di grandi eventi, le Olimpiadi sono state le occasioni dei boicottaggi, della geopolitica, ma anche l'occasione per far fare passi avanti all'inclusione di nazioni e di stati. Il tifo, e Gianmario era molto attento a quello che stava succedendo nelle trasformazioni del tifo in Italia, non solo in Italia, pensiamo alle Tigri di Arcane e alla Stella Rossa di Belgrado, e come il tifo è una macchina ancora oggi, pensiamo all'Ucraina e alla Russia, di violenza e di guerra, e contemporaneamente il tifo che è un'occasione di divertimento, che è un'occasione di accettazione del bel gesto sportivo da qualunque squadra e da qualunque persona arrivi, che è un tifo di inclusione delle persone con diverse abilità, anche questo è stato un contributo che Gian Mario ci ha portato. Termino con un dato concreto. Prima eravate in via Francesco Carrara. Andiamo un attimo in via dei 1023, vicino alla stazione Termini. Ecco lì, il 6 febbraio del 1996, Gian Mario, nella qualità di presidente nazionale dell'UISP, costituisce arci servizio civile, facendo pare a questa esperienza dalla informalità alla formalità ed oggi noi cerchiamo di portare avanti tutto quello che lui ci ha dato faccio miei per concludere i saluti di Tiziano Pesce di un buon primo maggio con tutti quei motivi che Tiziano ha detto grazie davvero ecco eh, liscio, eh, se rimani un attimo collegato perché poi ti vorremmo, ti vorremmo in chiusura far salutare eh, appunto eh, con Tiziano Pesce direi di Francesca Spanò staccare e ricollegarci con Elena Fiorani provarci e vedere se siamo in grado di collegare la nostra eh, Wisp Iesi con Vicin Città te Elena Fiorani Purtroppo continuo a sentire... Eccomi, e... non so se mi sentite. Preco, preco, preco, preco. Ecco, era un problema solo di attivazione di microfono. Siamo tornati appunto da Piazza del Popolo, anche noi, siamo arrivati io e Leonora Serafini, E a questo punto dovremmo collegarci con l'altra iniziativa, diciamo, sul territorio del Wisp, con Città da Iesi, delle Marche. Vediamo se è collegato con noi, Stefano Squadroni, con il tempo che di Ciao Stefano. Buongiorno, ciao, ciao. Allora, buongiorno cosa Buongiorno a tutti, facendo. buon Cosa state facendo voi oggi per ricordare Gianmarlo di Saglia? Allora, Luis di Iesi ha praticamente personalizzato la maglietta di Bici in Città, che quest'anno eh, non abbiamo preso l'originale perché Iesi è città di tappa, eh, passa il Giro d'Italia, quindi abbiamo, ci siamo allineati su rosa e abbiamo scritto sulla maglietta «Dalla corsa all'uomo che corre» una frase estrapolata da un libro di Gian Mario, che per me che non l'ho conosciuto personalmente perché io sono arrivato alla WISP qualche mese dopo, insomma, la sua scomparsa, però diciamo che i suoi scritti mi hanno fatto conoscere molto bene in quel periodo quelle che erano, insomma, le, le politiche della WISP, i racconti soprattutto che sono arrivati fin qui. Bene, Questa è un oggi po' la, puoi... nostra, la nostra maglia… Avete la manifestazione? Siete, in che fase siete? È già partita? Siete in attesa? Come siete organizzati? Allora, allora siamo sulla fa alla, nella fase conclusiva. Abbiamo già, già dato e siamo stati anche graziati dal tempo. Dietro di me si vede qualche nuvola. Purtroppo sta facendo due gocce d'acqua. Volevo dire una cosa. Abbiamo, prima di me è intervenuto Palazzini che parlava di Gian Mario eh, che ha rimesso al centro l'uomo, eccetera. Noi manca faccia apposta, abbiamo preso proprio una frase che un po in parte racchiude le parole di, di Licio, che, che saluto, eh, dalla corsa all'uomo che corre, era un po' il, il senso di quello che, che la WISP è, però lo volevamo omaggiare perché pass passare da quella che è la corsa in senso lato all'uomo... Eh, in un momento storico insomma della WISP, eh, dove lui è stato, è stato presidente, era è stato come fotografare un po' una nuova realtà che si stava consolidando, penso. Non lo so, eh, io eh, la, la, la, la vivo adesso e eh, tante delle politiche avviate allora anche dall'iniziativa di Gian Mario come ricordava Licio, ce le troviamo adesso come Arci Servizio Civile, che tra l'altro faccio anche parte del Consiglio Nazionale. Quindi... So bene, insomma, questo, questo passaggio. Quindi, eh. Giustamente avete scelto in questa data di, di sottolineare questo aspetto e legare l'iniziativa alla ricordo di Missa, È una, una bella idea. Sì, dietro di me vedete sventolare le bandiere di, tut, di gran parte delle associazioni di chiesi. Abbiamo fatto una proposta quando è purtroppo scoppiata questa guerra, Abbiamo invitato tutte le associazioni a portare la propria bandiera in segno di pace e l'abbiamo appese qua ai pennoni del palazzetto dello sport e abbiamo risposto di cuore. La prima cosa che ci è venuta in mente da fare era testimoniare insomma che la, nostra, la nostra presenza, la vicinanza a tutte quelle persone che in questo periodo se trovano a dover vivere una situazione molto difficile. Ecco. Grazie, grazie Stefano per aver ricordato anche questa vostra iniziativa appunto, che si unisce alle iniziative WISP contro la guerra e per la pace, unite poi sotto l'hashtag Sport e Guest Work che è il WISP diciamo, sta continuando a portare avanti insieme ad altre associazioni. Grazie della vostra iniziativa e del collegamento e buona giornata insomma, per il proseguo della verifica. Grazie, grazie a voi, buon primo maggio a tutti e buon lavoro. Grazie, grazie Ciao. Stefano, anche a Ciao più. Elena. Ciao. Ciao, rimaniamo in collegamento da Roma, ripassiamo la parola a Vano Maggiorella. Sì, Rumpo grazie Elena, siamo, siamo in chiusura di questo nostro collegamento. Primo maggio, 2002, primo maggio 2022, 20 anni per ricordare Gianmario Missaglia e chiederei a Francesca Spanotti di ricollegarci con Licio Palazzini se è ancora collegato con noi e con Tiziano Pesce per la chiusura di questa nostra diretta perfetto, perfetto Francesca grazie, allora Licio ci eravamo lasciati un attimo perché volevo mostrarti un regalo che è questo non so se te lo ricordi ma è Gianmarino certo. Zaglia <ride> questa copia poi te la darò personalmente Giammario Missaglia nel 1998 con Licio Palazzini che vedete collegato diede vita ad una testata, un vero e proprio giornale, si chiamava Servizio Civile Voce del Verbo Vivere e l'editoriale in prima pagina era firmato proprio Giammario Missaglia Licio Palazzini e si intitolava il servizio militare obbligatorio accompagnato nel passato la formazione dei grandi stati nazionali e ha rappresentato certamente un elemento della travagliata trasformazione dei suditi in cittadini. Allora, eh, Licio Palazzini e nel frattempo Tiziano Pesce, che tu hai richiamato, a voi l'onere di, eh, di chiudere così questa diretta in maniera molto, molto breve, chiaramente, e abbiamo rispettato i tempi, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, ci state, ci state inviando davvero molti messaggi, potrete rivedere tutto quello che avete ascoltato nella eh, registrazione che tra qualche minuto Francesca Spanò renderà disponibile sulla pagina Facebook WISP nazionale. Allora, eh, Licio, hai direttamente Tiziano Pesce eh, a Io cui trasmettere questo messaggio. Vai, ti il messaggio. Ti trasmetto il messaggio, ma porteremo il materiale che hai portato nel progetto nazionale 50 anni del contributo di Arci Servizio Civile al Servizio Civile in Italia, perché il 15 dicembre del 2022 sono i 50 anni della legge che ha istituito in Italia il Servizio Civile. E quindi quel documento lì avrà quel contesto. Ti ringrazio davvero e ringrazio nuovamente tutti voi dell'UISP. Grazie Elicio. Tiziano Pesce, ti vediamo all'aperto. Allora, a te l'onere e l'onore direi di, di così questa oretta che abbiamo dedicato a Missaglia è un'ora così molto sintetica, ci sarà sicuramente modo da approfondire in futuro Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP Grazie, grazie Ivano, intanto un caro saluto e un abbraccio seppur a distanza a Alicio Palazzini, presidente di Arci Servizio Civile eh, APS, un eh, grande amico, un grande amico della nostra associazione, eh, condividiamo con lui, ecco, come abbiamo sentito dalle sue parole, l'orgoglio di aver dato vita proprio a, eh, insieme a Gianmario Missaglia eh, al percorso che ci vede ancora oggi protagonisti all'interno di Arci Servizio Civile. Io lo voglio sottolineare, ecco, oggi Arci Servizio Civile, Associazione di Promozione Sociale, condividiamo anche... Con, con Licio, l'attualità del percorso ecco, di messa a terra della riforma ehm, legislativa del terzo settore per quanto riguarda proprio le reti, le nostre reti associative nazionali che si intersecano. Ma il Servizio Civile è la più grande associazione italiana di scopo dedicata al servizio civile e noi, insieme appunto ad Arci, ad Arci Ragazzi, ad Ausera Legambiente siamo fieri e orgogliosi di farne, di farne parte. Sicuramente un percorso che. Andrà, andrà avanti, un percorso che io ho intrecciato ecco, anche nei vari livelli dell'associazione, da giovane operatore locale di progetto nella mia Genova, quando ancora appunto, il servizio civile era obiezione di coscienza, sino ad oggi al, all'onere e all'onore di essere il presidente nazionale dell'UISP. Quindi un percorso che ci vedrà sicuramente ancora protagonisti con, con Licio e grazie anche di questa tua bellissima testimonianza che oggi ci hai portato. Ma, eh, lo immaginavamo, ne eravamo convinti che questa sarebbe stata un'ora un molto densa di significati, eh, densa di, di emozioni, lo è stata molto per me, appunto, che oggi ho il privilegio di cercare ogni giorno di essere all'altezza di rappresentare come Presidente nazionale una splendida rete associativa come quella dell'UISP e con tante compagne e compagni di viaggio. Un, ancora un saluto affettuoso a Sara e a Mauro anche per le loro testimonianze. Io credo ecco, velocemente anticipando, come hai sottolineato tu, Ivano, che questo è il primo diciamo, momento di una serie di appuntamenti che non solo come WISP nazionale, ma anche sul territorio attraverso i nostri comitati regionali e territoriali porteremo avanti nei prossimi mesi. Per ricordare Gianmario il messaggio. I messaggi e gli insegnamenti mai attuali come in questo momento di Gianmario nei prossimi mesi, io credo che oggi ecco, sia già arrivata una prima risposta un po' a, al titolo delle, del, che abbiamo voluto dare al volume di raccolta eh, delle ultime fatiche di, editoriali di Gianmario, Sport per Tutti non basta dirlo, ecco credo che siano arrivate delle prime risposte proprio a questa domanda perché Sport per Tutti non basti dirlo. Eh, l'abbiamo trovata questa mattina, la troviamo ogni giorno, l'abbiamo sentita nelle testimonianze storiche, ma l'abbiamo sentita anche nell'impegno dei nostri dirigenti, dei nostri tesserati eh, oggi, eh, anche in questa domenica di Bici in città e di tanti, tantissime altre iniziative sportive e sociali. Credo che si sia sempre sulla strada giusta ecco, per, rendere sempre attuale quell'insegnamento di Gian Mario, quella volontà, quell'auspicio di Gian Mario per quel nuovo corso sportivo immaginato da, eh, de, da Gian Mario. Sicuramente a noi il compito, il dovere di agire quotidianamente l'eredità di, di Gian Mario, abbiamo necessità di continuare a tenere alta quella tensione etica che stiamo portando avanti anche nel nostro dovere di rappresentanza nei confronti delle nostre associazioni, delle società sportive, degli enti del terzo settore affiliati alla WISP nei confronti dei decisori politici, come ricordiamo spesso, perché siamo assolutamente convinti che davvero un altro mondo sia possibile. E allora io chiuderei proprio, eh, restando ovviamente nel ricordo di Gian Mario con... Eh, l'ultima pubblicazione che abbiamo inserito nel volume a lui dedicato, il terzo e il primo, e questa fu una delle tante felici intuizioni di Gian Mario, ovviamente il riferimento è al terzo settore, il terzo settore è il primo, di questo siamo convinti, di questo come associazione abbiamo, per questo abbiamo colto le opportunità anche della riforma e ovviamente continuiamo a lavorare perché siamo convinti un'associazione di promozione sportiva come la Wisp sia ampiamente e del tutto un'associazione di promozione eh, sociale. Quindi ancora grazie a tutte e a tutti, a tutte le persone che ci hanno seguito oggi in diretta e ovviamente a tutte le persone che potranno usufruire di questo contributo che resterà ovviamente sui nostri eh, canali social e nel nostro sistema di comunicazione. Grazie. Ovviamente buon primo maggio a tutte e a tutti ancora. Certamente buon eh, primo maggio, eh, grazie Licio Palazzini, grazie Tiziano Pesce, ne approfitto per ringraziare e salutare Francesca Spanò che ci ha seguito dalla regia, Elena Fiorani che vedete collegata insieme a Eleonora Serafini che Licio Palazzini, lo ricordiamo, collabora con la redazione nazionale WISP ma è una ragazza in servizio civile. Ecco, anche attraverso il suo volto e la sua esperienza vogliamo ricordare Gianmario Missaglia. Grazie per averci seguito.